Buongiorno a tutti, oggi andiamo a parlare insieme della nuovissima VanRise LDR Ultegra perché ho avuto l'opportunità di provarla e ve ne volevo parlare perché una bici per il prezzo che ha merita molto soprattutto per delle persone ben specifiche perché la bici costa 1299 euro è una via di mezzo tra alluminio il telaio e carbonio la forcella ma poco cambia quello ma è equipaggiata di un Shimano Ultegra R8000 che è un gran cambio è il secondo nella scala di Shimano perché troviamo Shimano 2 Race meccanico elettronico Shimano Ultegra meccanico elettronico e Shimano 105 difatti lo troviamo proprio là e questa cosa di trovare questo cambio su sta bici è fenomenale perché è un cambio che ti dà molto rispetto a un cambio di bassa gamma difatti la bici costa 1299 euro e troviamo un cambio di questo genere che di listino lo troviamo all'incirca sui 700 euro più o meno di solito otteniamo 600 700 800 ma l'incirca lo troviamo sui 700 euro quindi un gra una gran cosa parliamo del telaio il telaio pesa 1470 grammi al circa eh, non pesa tantissimo in più rispetto a un telaio in carbonio e per un chilo in più non ci cambia molto credetemi è fatto di un alluminio di alta qualità la forcella la troviamo in carbonio quindi lei è leggera e Troviamo una sella e un manubrio Van Rysel che vanno molto bene provandoli, delle ruote Fulcom Racing 4 che utilizzando la bici ti danno quel qualcosa in più perché sono molto scorrevoli e andando soprattutto in pianura non ti accorgi che hai una bici da, che pesa 8 kg, anzi anche in salita provandola mi sono trovato veramente molto bene. Anche se pesa 8 kg, ma voglio dire, risparmiamo un chilo sul corpo, mangiamo un po' di meno, stiamo là, poco non ci cambia. La cosa che si farà andare molto bene in salita è anche i rapporti, infatti troviamo un 50-34 davanti, io essendo abituato a un 52-36 ho sentito molto la differenza in salita e i rapporti dietro abbiamo un 11-32. Avendo un 34-32 si può andare veramente dappertutto, in tutte le salite anche quelle più dure. E diciamo che il chiletto che c'è in più per la bici, come è assemblata, non, non te lo fa pesare in salita, perché abbiamo una rapportatura che ci fa andare ovunque. La bici è una bici endurance, quindi non è una bici fatta per correre molto, ma è una bici fatta per fare molta strada in tranquillità e l'importante è che è comoda, difatti la cosa che ho notato su questa bici è che è una bici comodissima, rispetto alla stessa bici in taglia M abbiamo una, una pipa un centimetro più corta, questo ci fa essere più raccolti e allo stesso tempo più comodi, poi dipende come siamo abituati, ma l'utilizzatore che andrà a comprare questa bici, questa è una, è una cosa che va a cercare perché non va a cercare una bici che è lunga, che è troppo estremizzata come una bici performance, ma va a cercare una bici che è molto comoda, di fatto questa è molto comoda. Andiamo a parlare del cambio, che la valorizza moltissimo, di fatto troviamo il Shimano Ultra R8000, come ho detto prima, questo oltre a dare una cambiata di alto livello, perché ha la stessa tecnologia del Shimano Durace, pesa leggermente in più, ma questo a noi non cambia. Ha una cambiata perfetta, ha una rapportatura molto ampia che ci fa andare ovunque e i freni uh, sono stati fatti con una tecnologia che ci consentono di frenare anche solo con un dito quindi è molto simile a un freno a disco idraulico e in discesa dove dobbiamo frenare questa è una cosa che ci aiuta moltissimo difatti utilizzando proprio questa bici senti proprio che sia con le ruote le Fulcrum Racing 4 che con questo cambio Shimano Ultegra ti dà proprio quel valore in più che non fa pesare il, il telaio che è in alluminio. A chi è rivolta questa bici? questa bici è rivolta a una persona che non gli interessa molto di andare forte ma vuole farsi delle uscite, vuole farci delle belle uscite anche lunghe senza andare a pensare a andare forte proprio per le caratteristiche che vi ho detto prima una bici molto comoda e può essere utilizzata da tutti possiamo farci dei tragitti molto lunghi e per la persona che non va a cercare il chilogrammo in più quel mezzoetto in più, questa è perfetta grazie anche al suo prezzo perché di con 1299 euro ci portiamo a una bici con Shimano Ultegra completo e delle Fulcrum racing 4 se facciamo il calcolo dei due il telaio è praticamente gratuito perché più o meno 700 più i 3 400 euro che costano quelle ruote a intuito forse costano pure di più forse un attimo di meno e con i 1299 euro ci stiamo dentro difatti può essere secondo me molto sottovalutata questa bici per chi non, non la va proprio a guardare non la va a provare può essere rivolta a qualcuno che sta ricercando la sua prima bici proprio per il prezzo e per le caratteristiche che ha perché avvicinandoci con una bici di questo genere poi ci porterà magari a volere un qualcosa di più qualcosa con uh, qualcosa più leggero oppure il contrario come vi ho detto prima e questo è quello che vi volevo dire in merito a questa bici che ho avuto l'opportunità di testare e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale mi raccomando è gratuito non ti costa niente e mi supporterai. e spero che questo video ti è piaciuto e ti ricordo di lasciare anche un like e mettere la campanellina se ti sei iscritto ma spero proprio di sì e io ti saluto e ci vediamo alla prossima